Ciao a tutti ragazzi, sono Petru, Igor il Tanke E ci sono sempre io, Sein Vabbè, penso sapete chi sono Sein X-Ray se non avete visto i video prima dovete vederli se non li avete visti, avete capito? È una minaccia di morte <coughs> Viene lei e vi, vi tossisce in faccia. Ecco. State allora, questa volta siamo su Need for Speed, Most Wanted. È inutile mio. che ti muovi? Eh. Sto decidendo la gara. Vado su una facile. Dato che sto gioco l'ho preso Natale e ci ho giocato solo domenica scorsa. Gagno, gagno. Allora, ecco, sono in gioco la Lamborghini. Vi dico che ho provato a usarla in due secondi fa. Gli ho già distrutto la eh. macchina perché non curva niente. Un accipicchio Un acci d'erbolina. Ops, Ma lui mi vuole battere e distruggere la sua macchina Eh ma, ma no che qua non è mia qui le trovi in giro una sorta di GTA però con dei punti dove, dove prendo dove prendi l'auto Ma se alziamo un pochino mi prendi raccomando che lì E lontano <coughs> Aia stavo tostendo E comenta basta basta Gira al ah, contrario, Ah! Dai, prendiamo questa. Una la Lamborghini. le Lamborghini, guardate, domenica scorsa sono andato a Milano a vedere il, La partenza per il cinquantesimo anniversario delle Lamborghini e ho perso il segnale. E mh, non li interessa più di 350. E più di 370 Lamborghini c'è cioè, finendo Non gli interessa con... comunque. Sì, ma erano belle. Ma non gli interessa vero. Ma è cambiato, è diventato difficile. <ride> Ah, eh, perché a seconda dell'auto allora riprendi quella scusa E ora di trovarla quella è dietro di te Eh no non è dietro di me Sei dato di te Perché distrutta eh. ah. facciamo così va Andiamo a prendere questa macchinetta Penso che sia questa quella bella Un palumpa Ah andiamo Un palumpa Che bella, ce n'erano di contaci Comunque andate sul profilo di Facebook Alan Pigatto, anzi Alan Ibra Pigatto ah. e guardate le foto, per il momento ho messo solo quelle di Monte Carlo, poi devo mettere quelle da Lamborghini Dopo vi averle viste potrete che... co correre nudi e dopo che avrete il corso Ma no, perché nudi? tutte le volte di dire la parola <ride> nudo? Nudo? Cioè. Mi piace quella parola Ah sì? Aia. Ah, Aspetta qui è una nuova macchina. Segui il bedwin. Prendiamola segui... dai. Ma no, no. no. Mo, Magari mo diventa facile una gara. Oh c'è la polizia. Qui la polizia deve andare pure lento se no. Se no ti mangia. Sì, è vero. Miri mi ma ha mangiato la macchina. Ma dobbiamo cercare un'altra gara facile. Ma vedi che sono. Basta. Senti, andiamo qui, va. Punto. Non devo raccogliere. Eh ma perché almeno ho sbloccato un nuovo punto sblocco. Andiamo con una bella Come porsche. il breco più, il punto sblocco. Esatto peccato che adesso io sono al master prestigio e non ho bisogno dei punti sblocco e io al prestigio 1 6 oh. oh ragazzi quasi prestigio 2 e dovete sapere che passando qua dentro vi, la, vi cambia colore oh, troppo e ve bello. la sistema <ride> torna indietro cosa che devo tornare indietro perché l'avevo rotta hai rotto la meglio così hai la soddisfazione giusto e adesso ce l'ho rossa ah, oh ah, io ho distrutto un'automa ma detox. fa pena hai cani verdi non esistono cani verdi questo eh, è esistono si sì. accendimi internet devo andare a cercarli scommetto che lo trovo Ma buono dai cerca cani verdi non voglio quelli della macchina guarda come vado veloce aia aia nyi nyi nyi. ah era là la macchina mm. io me ne sto andando no, no, no, no. sto cercando su internet cani verdi ma se c'è la televisione, se c'è il computer acceso, eh, meglio guarda. Ma che bella, mi prendo una bella SLS, feci cani verdi. Che schifo. Non ci credo. Immagini relativi a cani verdi. No, immaginativa feci i cani verdi Ma no, no Prima i cani verdi poi Guarda oh, che bella Poi dopo guardiamo loro la loro cacca Sì ma vai a una cavolo di gara Che poi? Eh sì avevo bisogno di tutti Sì in effetti se sì, no E mi dà come suggerimento anche cani blu e cani rossi Davvero? Sì No Sì però Se ne andiamo sì, sì. in colore Doppia Eccolo qui il cane verde No Ma aspetta ma è colorato È un cane vero è un cane vero. E perché c'è la, la, la foto della Lazio che butta fuori la palla? Perché è verde. La palla. Comunque c'era un cane verde, ragazzi. Non possiamo farvelo vedere perché siamo... Perché non siamo capaci di metterlo. Esatto, siamo delle checche dell'informatica. E pensate che facciamo... Schifo, schifo. schifo. Facciamo ragioneria, te stai dicendo? Sì. <ride> Beh, non lo so, ma te mi sembra che domani devi superare il debito in informatica. Ah, stai zitto. Ma però... <ride> io no, però te... Mi ha, mi ha detto, eh, io dico che l'hai già superato, però ti faccio fare la verifica. Ma sei down, hai capito? Oh, oh come ti permetti? Scusa, down, scusa. Scusate. Ah, ecco qui, così che è una gara. Di nudisti. No. Corri nudo! Beh, magari dentro in macchina è nudo. Hai ragione, ho solo dell'idea che l'auto non gira. Ma possiamo proprio cagare, scusa. No, dai che fa cagare, non gira no. Ma che terapata Zappata si Zapata. Sì, Zapata. Aspetta, stavo Sono rispondendo in al decima. Al messaggino. A meno che non mangi una carota. Diventare un il cane. Uh, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Dai che li sopra tutti. Stavo parlando con eh. la mia bellissima ragazza. Commovente! se sei un forever la nonno non è colpa nostra. Io sono forever. Allora, Non sono forever. Solo oggi. Lui dovete Mamma sapere mia, Che malevista. è fidanzato! Te lo supera! Stavo dicendo che.. Stavo dicendo che ho superato in curva uno. e Io stavo dicendo che sei fidanzato con una ragazza bellissima. Ma non la conosci? c'è Jesse? No. <ride> mi magari. Eh. Scusate, ma adesso mi schianterò perché sto pensando a Jessica. No, scherzi dai. Vabbè. Comunque, parliamo di cose serie. Totti, okay. Totti ha, ha fatto aperto, un bellissimo gol. Ha aperto una spiaggia di nudisti. No, noi non ti fiamo Totti, però, ha fatto un bel gol. No, ha, ha, ha, ha aperto una spiaggia di nudisti. Muro! Pensavo fosse una rete da distruggere. No, sai, so non che è che tennis. Volevi andare a, alla spiaggia di nudisti di Totti, ma non voglio andare. Eh, sulla spiaggia di nudisti lo sai che c'è un, una McLaren. Di Totti? Sì, sarà di Totti. Teclod supera alla fine. Altro guardo, levati dallo scadolos da Totti. Oh, ma, ma brutto beduino peloso! Stai dicendo che Totti ha aperto una, una spiaggia di, di nudisti? nudisti nudistilandia. Petru sarà il primo ad andarci. Sì, vestito. Ops, non era proprio una della patera. Non posso perdere la fine. Tu hai una ventre distrutta. Io che ho sfigato. una merce distrutta. Che sfigato. No! Che no! ah, non è spiegato! Ah, che bello! È sfigato! Cioè, l'ultimo, mo. No, dai. Io... Sto no. Morendo. Secondo! Eh? Seconda posizione. Stavo per dire, scommettiamo che faccio meno, meglio di te, ma... Adesso non posso più dirglielo. Non è disponibile la sfida Monstro Antit. Sì! Che cos'è? Applica? Non lo so oh no no, non vale fare un'altra gara no no no, continua stai mentendo <coughs> che... vi dobbiamo fare vedere che si bucano le ruote dopo un po' vediamo se riesco jingle bay, jingle bay, jingle bay la cazzone di sottofondo vuoi fare la stessa gara così vediamo chi arriva prima i no, eccolo! Tanto. vediamo se anche di qui oh! oh, oh davanti? e davanti è davanti un po' difficile se è... fai impennata. penna tron da... no come si chiama tron no no la polizia no la polizia no no no le ruote bucate! <ride> dai, dai, dai, dai che no sfiga... sì, che no no no no no no no no no no che bella! Cerchione di fuoco! Wow. Sì, ma così mi stai buttando via tutto... E lì? Vuoi ripararla? No, non la voglio riparare sì. Anzi, ti devo far fare la gara. andiamo Ma la Marussa, quello lì è una... Sì, ma non vale caro. farmi fare la gara con delle ruote di sì, sistema nella gara. Sì, ma lontano. Ti faccio è fare la... No, no. Ti faccio fare la stessa? Avevano detto di sì così. No. Oh, perché dai? Ti fai le domande e rispondi anche da solo. Vabbè. Sì. Ma perché mo sono tutte difficili? Dici che è diventato... Eccola qui, una facile. Perché le ruote bucate? O forse è la stessa? Boh, vabbè. Non, non mi ricordo. Mm. Ho preso un in pieno, così almeno non vede a che velocità stavo andando. <ride> <ride> almeno lo, lo tramortisci. Ah, infatti oggi, dato che sono a casa di aran come sempre ormai, <ride> eh, volevo tramortirlo con una pizza. E. Ma cosa fuori? Oh, però ci sta con la macchina. Sì. Stavo dicendo che vuol tramortirti con una pizza, per favore. Vuol tramortirlo con una pizza e poi rubargli la casa. Mmm, sono dell'idea che potresti riuscire a farcela. Soprattutto tramortirti con una pizza. Minimum, ma no, che bella che lascia le fiamme. Sì, ma c'è qualcosa dietro, dietro che non va. le ruote. Guarda come va <ride> <ride> Sembra il film, sai quello tronco mi sembra che si chiama? Non l'ho mai visto. Nemmeno io. E allora, sta zitto. Oh, c'è sopra una macchina! Esatto. Adesso le ruote te le rimetterò a posto. No. C'era sempre una macchina. Eh vabbè. Cioè non ho ma sistemato l'auto. Si scrive la canzone. Ah no way. Ah no way. Ah ah. Si è fatto male. Ah, sono fatto la tua. Mamma mia che bella l'auto così. Spero che do dovete arrivare almeno a questo minuto perché... Eh, siamo all'undicesimo minuto. Oh. Ah no, stai scherzando. Stai scherzando. Te lo giuro. È vero, l'undicesimo è già fatto. Ma sì, dai, ti ho già Ah va va va Ah, va va ah va va va va va va va va va va va va va va è va va va va va va va va Ah, va va va va va va va Arriva al massimo 155 con l'errato di casa. Mizika. È un gioco che... Del sta vibrando come un matto il mio joystick Ah là. Mi... Ma puoi morire? No. Caspita. Che errori. No, no, no, no, no, no. Oh. no. No. È stato un Audi A3 che è venuto addosso. Siamo al centro Milano Qui c'è la corretta ZR1 ma non te la prendo. Basta Barba E devi farla con la stessa macchina anche se non so se è la stessa barba Però spero di sì Cos'è che viene fuori quando acceleri tanto? Non lo so Sì ma ci mettiamo più ad andare alla gara che a farla eh Dici? Ma sì ormai siamo qui E siamo qua E qui, qui, qui, qui. Oh. Tieni Ecco adesso gioca. Guarda che belle auto, la ventadora. Sì, non so come ma si accelera. Ma che schifo, devo trovarla. È tutto bagnato sto tutto bene no. che vi bravo però. Eh, mi, mi ha fatto il Vai, schiaccia, va. Cosa? Ai Dante. Come si fa ad accelerare? Come in qualsiasi gioco. Che sparare su quel di T E girare su come girarsi. Oh, è oh, arrivato right. già il freno a mano. Ah, era il freno. Non lo so cosa è schiacciato. Uh, X, X si sì, è il freno a mano. Però il freno a mano non il freno. Il freno qua è? Freno è quello che dormire. Sì, noi ormai facciamo riferimenti di Call of Duty, almeno capiamo. Però stranamente non siamo nerd, almeno io non sono nerd. Nemmeno io. Cioè io faccio Adesso calcio. sono arrivato al Master Prestige perché sono bravo basta. Io faccio calcio vuol dire. E cosa vuol dire? Che i nerd non fanno calcio cavolo stessi. in sinua! Non hanno una vita sociale, merda! Ma cosa vuol dire? Allora non vanno neanche a scuola. Allora ah, tu non hai amici, sta zitto. <ride> che cavolo. Allora tu non saresti qui. Io non esisto. Ah. E poi ti sto poi sfruttando. Sì, per... ma penso che mi. Ti sto sfruttando perché voglio i tuoi patelli. Non porti i patelli. Questo è quello che premi tu. Oh! Esaltante, devo dire! Questo ruote Nudo? Um, non c'è più niente da fare, la parola ormai ti messa in testa. Io me la so. Secondo sei messo piccolo, sei nato nudo scommetto. Eh grazie ma te ti ho visto il tracciato prima, ora sai che non ti devi schiantare. Eh, ma, schianta. ma sei solo tu che sei un cretino, che dato che c'era il cecchino di là. Il cecchino. Il cecchino, sì. Ma il è quello che abbiamo fatto in spagnolo oggi. Sì. È il cecchino, quello che ti mm -hmm. spara appena devi vedere. Vai, che scopo? Porca Eva, che scopo? Eh sì, ma non vale. Sta facendo una gara così. Che scopo? E che va a favola. Posizione 4. Quanto manca alla fine? Un chilometro e due. Un chilometro e uno. Un chilometro. Aia, secondo Stantati, Vai, ma Ma tu fai? mi stai mettendo l'ansia. Che perdi? terzo, no, no. Dai, ben tre, vai addosso. No no no no no Non vale però io non mi ero schiantato Tu sei sci sì. No Barbone hai vinto Beh meglio almeno mi hai lontato avanti E i nudisti vingono Vingono Vingono nudisti Vingono Vai <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> terminiamo qui video I don't care I love it I'm nudist Aspetta Mettiamo la canzoncina della mia nuova sigla yeah, Sì, intanto e... mi diverto un Vado a cambiare auto che questo procede deve essere lanciata delta Però, mentre metto la sigla non, non, non, non cantare, eh? non canticchiare Mi faccio vedere che qui c'è una... Ah no, eh. qui c'è la Stone Martin di 8 vantage O oh, forse prendi, la V12 Sì, infatti c'è la V12 vantage qui Questo ho sbagliato eh, po'. Eh? Adesso... This is a jitter. to go shopping, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, No, Oh. Oh. I'm gonna rock some bags, and we pa pa pa pa pa give pa pa pa pa pa pa pa pa Bimba bimba bimba la bimba la bimba la non ve fa detta fa allora va no va non va va va va va va va non va va va va va va va va va va va va va va va va Oh, damn he got a some bags Only got $20 in my pocket I am, I'm on Looking for another one This is fucking the awesome. sun. I'm, I'm gonna drop some bags Only got $20 in my pocket I, I, I'm, I'm Looking for an hour. This is